In questo tutorial vedremo come inserire un video all'interno di un corso Moodle dove abbiamo i permessi da docente. In questo caso, in alto a destra, vediamo il pulsante Attiva modifica. Supponiamo di voler inserire questo video le origini della letteratura latina. Allora, ho essenzialmente due modi di operare. Il primo è quello di copiare l'indirizzo alla barra degli indirizzi, tornare sul corso, attivare la modifica, andare dove c'è nel blocco dove voglio inserire il video, chiaramente, andare ad aprire la tendina aggiungi una risorsa, selezionare link a file o sito web, digitare il eh, titolo di questo link quindi io qua riscrivo il titolo del video qui nel campo dell'introduzione posso anche non scrivere niente o semplicemente dire di che cosa si tratta è una video lezione e qui vado a incollare l'indirizzo del video chiedo poi a Moodle di aprire il video in una nuova finestra altrimenti mi chiude la pagina del corso e la sostituisce con la pagina di YouTube uh, che ha, ha l'indirizzo che ho messo sopra mentre io preferisco di solito che il corso rimanga aperto quindi chiedo l'apertura in, un, in una nuova finestra salvo e torno al corso termino la modifica eccolo qua le origini della letteratura latina se clicco mi si apre quindi una nuova pagina con uh, la, la pagina di youtube dove c'è il video che mi interessa mm, molte volte però preferiamo mm, per diversi motivi che um, il video venga incorporato direttamente dentro a moodle quindi um, evitando che eh, gli studenti Vadano a vedere il video sul sito di YouTube, magari perché ci sono troppe distrazioni o quant'altro, o semplicemente per, per una questione anche di eleganza: diciamo di non eh, di incorporare le risorse proprio all'interno del, del corso. In questo caso come faccio? torno sempre qui in questa pagina dove c'è il video che mi interessa non copio questo indirizzo perché in questo caso non è quello che eh, mi serve ma vado sotto al video dove c'è scritto condividi clicco su condividi e eh, avendo cliccato su condividi mi si è aperta questa finestrella clicco su codice da incorporare il codice da incorporare è un codice HTML, non ha nessuna importanza se uno non ci capisce niente, perché tanto dobbiamo soltanto copiarlo e tornare al corso e incollarlo dove, dipende da dove voglio metterlo. Supponiamo di voler inserire il video in un'etichetta, quindi attivo la modifica, vado su aggiungi una risorsa, etichetta, ok questo è il campo dove inserire il testo dell'etichetta eh, attenzione questo codice che ho copiato però non vado a, a incollarlo dentro qui ma vado a cliccare su questa icona mostra sorgente html se clicco mi si apre l'editor html Ehm, non ha nessuna importanza se non conosciamo l'html dobbiamo semplicemente incollare il codice che abbiamo copiato prima a questo punto riclicchiamo qua torniamo eh, a visualizzare quello che si vedrà nell'etichetta e vedete che in effetti è comparso il video salviamo e torniamo al corso adesso il video eh, lo possiamo guardare direttamente all'interno eh, della, della home page del corso un'ultima cosa è che mh, a volte non, non vogliamo appesantire l'home page con video e, mh, che quando diventano poi tanti diventa anche pesante da caricare la pagina ma preferiamo inserire questo video con questa modalità quindi incorporato su moodle ma in una pagina interna in una pagina a parte Cosa facciamo in questo caso? Andiamo sempre su Aggiungi una risorsa e però questa operazione di, di copiatura eh, del, codice HTA, del codice embed che abbiamo copiato qua questo codice non andiamo a incollarlo in un'etichetta ma in una pagina web quindi aggiungi una risorsa, pagina web, il titolo, le origini della letteratura latina video lezione ok attenzione eh, a non confondervi il codice che abbiamo copiato non va incollato qua quando mh, stiamo creando una pagina web però questo non è il, il testo che verrà visualizzato che sarà visualizzato questa è solo l'introduzione quindi il codice che abbiamo copiato del video va incollato All'interno di questo campo, attenzione però sempre aprendo l'editor html, quindi clicco qui, incollo, chiudo, eccolo qui il video. Anche in questo caso in una nuova finestra lo facciamo aprire, salviamo. Abbiamo terminato di modificare ecco allora questo era il link che ci portava alla pagina esterna su youtube questo è l'incorporamento all'interno di un'etichetta quindi lo vediamo nell'home page del sito questo invece è l'incorporamento all'interno di una pagina web di moodle quindi clicco qua mi si apre una nuova pagina ma non vado a finire su youtube questa è una pagina dove, di moodle dove non c'è nient'altro che questo video eh, la stessa tipo di operazione di, col codice embed eh, la offrono anche tanti altri siti quindi non soltanto youtube ma anche per esempio vimeo è un altro sito che contiene molti video ha la particolarità di contenere soltanto video Autoprodotti cioè pro, prodotti da chi poi ha, li ha caricati in questo caso il codice embed lo trovate qua dove c'è questo disegnino share, cioè condividi. cliccate si apre eh, questa finestra, copiate il codice embed esattamente come prima, andate poi a incollarlo nell'editor html o di una pagina web o di un'etichetta, dove preferite stessa cosa per esempio con Prezi. se voglio inserire una presentazione pubblicata sul sito di Prezi, vado a copiare il codice embed, questa volta lo trovo di nuovo sotto come avveniva per youtube, vedo scritto embed, clicco copio mi dice che ho copiato ok e chiudo e lo vado a incollare e anche su slice share è un sito che eh, raccoglie mh, le presentazioni powerpoint così come youtube raccoglie i video anche qua lo trovate, allora se la presentazione è questa cliccate su embed trovate il codice cop lo copiate e andate a incollarlo eh, su un'etichetta in una pagina web dove preferite sempre ricordandovi di entrare però nell'editor html